Grazie <laughs> sì, sì. sì. sì, sì. sì, sì. sì. la come la figlia e i nipoti uh, sono stati per lui dei figli oh. infatti per lui dei figli che lavorano come lui come il vecchio bambino pasquale lui il ragazzo che si non proprio di sopra che fuori a Milano hanno studiato, hanno aperto questa attività ne vengono due aperte e pensi che lavorano eh, che pure non la, oh, la mamma mia, io non la aiuta a ridurre il dai quali Secondo lui conosceva che aveva detto questa ragazza di, di tante va vabbè tutti gli lì. Sto bloccando. Si sono passati col tempo, eh, però quanti altri hanno uscito in Italia? Eh, eh, e poi ti dice, è un bravo persona. Eh. Cioè, ma sono. E poi ti dice, è una brava persona. Ma E ti è una cosa strana. E comunque, a tutti i congegni astronti. Tante cose, mi sono in un di sangue e di picchiare. Ah, ma ti puoi che con me risolto tu non hai mai non mai visto messaggio io non hai mai mia! Che fratello so che tieni? Se tu mi hai telefonato a stasera non mi hai Ma porca! Ah, paura mamma mi ha so. so. so. so ok? trovato in giro per poter Sì, ma detto che ha trovato di tua Se tu vuoi che te la devi impostare, la a casa perché ti ha tanto computer. Perché non lo può fare? Perché non lo può fare? E non ti può fare eh, così. e eh, andiamo a casa per andiamo a prendere il eh, eh, vabbè, mm. no, vediamo. Ma cazzo mi dite. E me. Ah, sono fatti io che non lo so ah. uh. mm. eh. Ma scusate. Allora. Va fresco, va bene. E se lo stiamo facendo, qua. Cosa devo fare qua? Ah sì, ma ti dà che hai comprato a a pescare il caso, Che ti va a fare? Vabbè, il sto vanto, ti a che l'ho pregato Isacco, manchi è stata con un ragazzo mm. eh <ride> andiamo tutte cose che state di scherzo un po' mi saremmo a lui non è pardo, dai tanto è scomposito che Mi sono malata, io aiuta, aiuta, aiuta, aiuta, che ti ho letto aiuta, aiuta, aiuta, aiuta, aiuta, Barbara aiuta, aiuta, a aiuta, aiuta, aiuta, aiuta, aiuta, aiuta, aiuta, aiuta, aiuta, aiuta, aiuta, aiuta, aiuta, aiuta, aiuta, aiuta, aiuta, aiuta, Mamma, sul sito suo quale sarebbe? Chi lo fa? Faccio Facebook, La pagina di Facebook. La pagina che Facebook E non è più l'anno, è più che ti parlano. Perché sul sito suo c'è un crollo. Right? C'è un crollo. C'è lui di C'è un crollo. C'è un crollo. C'è un crollo. C'è un crollo. C'è un sbatto. Quelli che condivido, diciamo tutte cose dietro. Chrome. Devo Allora, mi qua andrò. Storm account. Mm. No. Mm. Allora, mi um, da pagina 6 in sì, no. Eh. Ho ho trovato appena. vedi questo lo tiriamo Sì, sì, sì, si si si si ok a voi il cazzo di tutti questo è che lo fallo il trovare snap No no no no, no no, no peccato di... cazzo! Peccato il putto No, basta tu! Eh! Piazza, senza, Piazza! È un mouse, ben È un hai già finito qui, ho che è una cosa che per te avrei dovuto fare due cose e poi non è vero? ma non è vero? no, no, no, ma che eh, okay. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, bat, dopo le sette, la macchina che apre, la chiave è finita, la chiave è finita, la chiave è finita, la chiave è la chiave la chiave è finita, la chiave è finita, la la chiave è finita, la la chiave la chiave è finita, ma io faccio una cosa, ti che ti pia... allora, ti voglio cagare le cose... questo è la luce... Ma se lui ti non ti vede, Questo è Non fa... non fa niente. Ti s... mi s... mi s... mi s... mi s... mi s... mi s... mi s... mi s... mi ma che casino! No, che cazzo ci ho fatto? Ma porco cane ha deciso oh, di bello, piovere bello. proprio questo, ora sto tempo di top. me. Ho comprato tutte le tastiere, tutti i mouse, e tutte le cuffie dei cinesi, ma oggi andremo ad un livello superiore perché sto per andare a comprare tutte le casse del negozio dei cinesi. Forse è meglio che mi sbrigo perché sennò qua mi lavo. Ma che può fare? Come? Di fare video, eh? No, no, devo solo comprare due cose qui. Eh, perché video non oh, so pago. fare. Ok, perfetto, va bene. Signori, uh, io sono senza parole. Mi hanno cacciato. L'avete sentito? Perché non potevo fare video dopo che gli ho sborsato più di 450 euro. Cioè, io ho fatto un record del mondo, nessuno aveva mai speso così tanto dai cinesi. E loro per ringraziarmi mi cacciano, senza parole. Devo trovare un altro cinese adesso. Dove cazzo vado io adesso? Che piove pure, ma di. Ho cambiato cinese Adesso sono da un'altra parte Provate a indovinare dove ne ne sono nei commenti E ora devo trovare il reparto con le casse Solo per il fatto che mi abbiano cacciato dall'altra parte Voglio 10.000 mi piace Perché mi sembra un minimo indispensabile Cioè chi altro mi è stato cacciato dai cinesi Il reparto delle cose elettroniche Sta esattamente qua. qua Fantastico Qua vedo un sacco di cose Dove stanno le casse? Wow. Wow. Eccole qua ragazzi trovate No vabbè vedo già 7,50€ BTS speaker Raga ma costa che poco le cose guardate è eh, che oggi torno a casa con qualche soldo perché no, soldi no non ce l'hai, no. lavoro non ce l'hai, mangiare non ce l'hai. direi oh, quindi no, questa 13,90 la prendiamo questa qui 7,50 molto molto carina devo dire questo mini speaker non ha il prezzo ragazzi. e non riesco a trovare da dove sia caduto mm, vabbè ma questo abnorme, è abnorme 16,50 e devo dirvelo uh, 12,90 un mini speaker raga questo è molto carino devo dire e ci sono anche diversi colori io direi che però lo vado a prendere nero massimo Ah ma ne abbiamo altre uh, Vabbè ma che è sta roba Questa è una bomba non è una cassa La cassa RGB da gaming Quanti milioni di euro 32,90 euro Cioè se questa viene 32 euro questa ne viene 28 Due dubbi la... mi sorgono Abbiamo qui dietro questa cassa Bluetooth la cassa Bluetooth è meravigliosa. 13,90. Abbiamo questa che viene 26,50. Abbiamo questa qua che viene 28,90. Ma poi questa da 32. Cioè ragazzi io devo scegliere tra questa, questa e questa. Per 4 euro di differenza io mi piglio la bomba. <ride> Magari una che non sia aperta. Amprare le cose aperte non è una buona idea ragazzi. <ride> Che cos'è questa cosa? È uno schifo. Ma è una lampada? 33,90 euro. Raga, ma questo è veramente bello. Direi che abbiamo fatto la spesa. Ora vado a pagare. Provate sì. a indovinare quanto speso qua sotto nei oh, commenti. No. Oh, Santa Maria. Allora quindi siamo qua con tutti i tipi possibili di casse che si potevano comprare dai cinesi Non diremo in che cinesi siamo andati perché sennò mi buttano fuori anche di là Ma oggi signori visto che è la prima volta che faccio un video del genere nello studio nuovo Vorrei introdurvi lui che non è nuovo perché vi ho già mostrato qualche video fa Ma finalmente possiamo sfruttarlo perché oggi su questo tavolo abbiamo un bel po' di cose E grazie a lui potremo dire se vale o non vale Non so fare Jerry questo è sempre il gabibbo Melandi amici di striscia Okay. ecco cosa fa il buzzer lo mettiamo qui e io direi di partire da quella più economica per arrivare ah. alla bomba che poi questa non è neanche quella che costa di più perché è di più questa partiamo esatto. da quelle più piccole perché ragazzi come disse un vecchio saggio non importa se sia grande o piccolo ma oh. come si sa usare tenetelo a mente ragazzi tenetelo a mente tra tutte quante quella che costa di meno mi sembra sia lei. Questa che veniva dove 7,50. E già tanto se dentro ci sia qualcosa. Perché dopo quello che è successo alla Umai, mi aspetto di tutto. Quindi, direi, queste mettiamole un attimo da parte. E concentriamoci su questa cassa da 7,50. Cassa della Wux. Ovviamente famosissima marca di casse. E a vederla così, ragazzi, non è neanche brutta. Allora, sono curioso perché ora oh, è veramente. No, difficile. ok. Dentro c'è qualcosa meno male. Allora, la cassa si presenta qui. Oh, ma sta. Che, raga Ma veramente no, vabbè, raga ma guardate che bella! Ma non sembra dei cinesi, cioè, anche qualitativamente: 7,50 li vale solo il design. Cioè, questa veramente lì dietro da qualche parte, sapete che ci starebbe anche no. lì. Questa dovrebbe il no. tipo girarsi, ma in realtà non si gira, è eh. Sono è solo per bellezza. Poi abbiamo il tasto per rispondere alle chiamate. Il tasto di accensione. Pausa e per schippare le canzoni, perfetto. Accensione. Io. Ah. <ride> Visto che sono tutte casse cinesi, io mi aspetto, questo. Cioè, questa no in realtà no. Però tipo questa io mi aspetto che faccia il peculiare suono del The device is really too pale oh, yeah! Cosa che scarica ragazzi Banca di potere Powerbank Oh mio ragazzi Ma il cavo è arrugginito Cioè ragazzi vedete c'è cioè, quella ruggine Letteralmente quella è ruggine yeah. Vediamo se si accende adesso Ok, ma che è vivo! E adesso devo connetterla. Raga, ma sapete che non sembra suonare anche male? 7,50 euro, questo può essere un best buy. Testiamola! Oh no vabbè ragazzi! Allora adesso al massimo! Oh! Ma sapete che veramente, veramente non è male Per 7,50 euro so, guys, you mi mi do bene, Non oh, ha i bassi della Madonna oh, Ma non ha neanche solo alti Quindi questo è un best buy ragazzi È uno sballo, mi piace Allora adesso passiamo alla prossima Come... Come seconda cassa mi sembra che ci si sia questa o questa. Quanto costava questa? Mi sembra che queste due costassero tipo uguali. Io direi partiamo da quella piccola che potrebbe darci emozioni. Allora vediamo un po' questo mini speaker. Si presenta in questa maniera qua. <ride> L'ho notato adesso lo Blue speaker bluetooth Ma anche che lingua è bluetooth ragazzi Bluetooth, bluetooth, bluetooth Ma non capisco ai, ai, ai. Madonna raga sembra l'obiettivo di una fotocamera questo, non è una cassa Ditemi che non sembra l'obiettivo di una macchina Quando ci sono i pulsanti vari per alzare il volume Accendere e spegnere tutto E ok vediamo come suona Questo è quello che volevo sentire ragazzi Oddio È da gaming questa ragazzi Vediamo un po' di connetterla 3, 2, 1 È partito Scusa Come fa a essere così potente? Raga ma ha un sacco di bassi e Poi tipo se l'appoggiate da qualche parte Amplifica il suono Senti come pignet. 3, 2, 1 Oh! Ma sapete che anche questa in realtà? Secondo me sentiva meglio l'altra perché era più bilanciato però questa coltanto che è microscopica <ride> fa un bel casino! Piccolo ma efficace. Che <ride> poi! Cassa numero 3, abbiamo qui questo mini wireless speaker di questa marca. Io dai cinesi ci avevo già comprato le cuffie extra base. <ride> <ride> Unboxing professionali <ride> Ah, okay. No va bene che hanno photoshoppato tipo malissimo i cosi È tipo meraviglioso Vediamo un po' nella scatola abbiamo Ok Carino Che abbiamo subito qui la. Quanto l'ho pagata? 14 euro Ma che figata Ma è bellissima per 14 euro ragazzi Ma soprattutto raga non pesa 2 grammi Nessuna pesava 2 grammi fino adesso Mi piace un sacco questa parte dietro fatta così E direi adesso di andare ad accenderla Sperando che sia fatta Secondo me raga farà un bel casino questa Non so perché ma ispira fiducia Sembra molto bilanciata Così al massimo, ok Oh ma è molto più bilanciata rispetto all'altra Cioè il suono si sente molto meglio 3, 2, 1 Oh, ma raga spinge tantissimo È piccola anche questa Ma spinge duro eh Sta venendo questa crisi potente Prossima cassa Abbiamo quest'altra cassa Della stessa marca Che aveva fatto questa qua Cioè questa sarebbe tipo La cassa enorme da Maranza Da portarti in giro per in miniatura Abbiamo qui all'interno Della scatola La cassa No Vabbè ragazzi No è bellissima. Questa qui signori è proprio La cassa da Maranza È uno spettacolo Raga guardate che bella Ok questo, questo è plasticone <ride> ha un odore peculiare Oh <ride> goodness accensione ok No il letter device is 32 too Madonna ma questa non è 5 watt ragazzi mi fa saltare casa questa Allora vediamo di connetterla tipo subito The is connected successfully. Alziamo subito al massimo così ci togliamo Ragazzi vi dico solo che sto sentendo i bassi coi piedi Cioè c'è il pavimento che trema Ma fa un casino della Se volete fare in varanza e non volete la cassa enorme, sappiate che con questa vi sentirà pure vostra nonna sorta dall'altra parte della città. Vi piacerà. Adesso saliamo di prezzo, perché abbiamo qui a 16,50 euro questa BTS speaker. No, vabbè, raga, questa è bellissima. La cassa si presenta in questa maniera qua. E devo dire che 16 euro è molto, molto carina. Il design, ovviamente, è copiato da quello della cassa JBL. Infatti, qui qua ci sarebbe scritto JBL. Direi accendiamola, scarica anche questa. Ma tutte, eh. The e 2 Ora ci capiamo Oh, si sentono molti bassi allora, vi dirò, ci sta comunque, quindi non lo abanziamo. Non è che faccia tanto casino, però vabbè, è passabile, ci sta. Okay. Ma adesso entriamo nella parte veramente interessante delle cose. Io per questo ho grandi aspettative, quindi apriamo la lampada, va. Abbiamo qua, signori, questa BTS speaker, che dovrebbe appunto essere una specie di lampada. Waterproof, come c'è scritto qua, io non proverò a metterla sotto l'acqua, si sa mai che mi fulmino. Fatta apposta per, tipo, sentire musica all'aperto, usarla come lampada, non lo so, utilità, vediamo un po'. Abbiamo no, qua signori la cassa che... Ah ma cos'è sta roba? Ma è un disco Mi sembra veramente raga una di quelle lampade da piscina proprio Oppure un frisbee non lo so dipende da no. che utilizzo volete farne Abbiamo qui i bottoni tutti gommati e sto coso qua così Ah per proteggere la porta di ricarico Ok dico. Dimmi che sei carica E scarica La lasciamo in carica un po' e la rivedremo a fine video Magari senza questi sopra è arrivato il suo momento. E abbiamo signori qua, su questo tavolo, questa mega enorme cassa da maranza 2. Una cassa da ben 20 watt Che io non so se siamo tanti Pochi per una cassa Ovviamente è RGB ragazzi Questa è da gaming Pagata questa 32 euro eh, Vabbè ma è abnorme Proviamo qui subito in bella vista il telecomando E questa qui è la cassa oh, No vabbè signori Ma questa è da maranza puro Abbiamo qui dentro signore e signori La cassa enorme da 32 euro È abnorme No, vabbè, ma questa è professional. La cassa si presenta in questa maniera: Qua è fatta tutta di plasticone. Anche questa, sì. Mm -hmm. Ma soprattutto ha queste maniglie enormi. Perché così sì, potete andare in giro così e fare malattie per No, vabbè, ma sopra è bellissima. Accendiamola. Questa non è scarica di più. One. Ok, dovrebbe Iniziali. essersi caricata un minimo allora, Adesso ad accenderla Ok, si accende girando qui la cosa I led ci sono, ragazzi, ma si vedono anche Questa non è Tamarra, è proprio truzza Deve venirmi giù casa come faccio partire la canzone Da qui posso alzare e abbassare il volume Nooo Ragazzi, è persino il display che mi dice quanto sto di volume Così il volume è basso ed effettivamente è basso Se io adesso vado Così sono a metà! Ma che casino Aumentiamo Ciao Androgya! Ciao Androgya! Ciao Androgya! massimo! Androgya! Ciao Androgya! una potenza mostruosa! Ma mi hanno sentito in piazza probabilmente. Ora manca solo il frisbee, però si accenda. Oh, ma che figata I led non sono diffusi benissimo Ma comunque ci sono La sua scena la fa, devo dire Vediamo di connetterla Ah, ok Oh, ragazzi! Beh, beh, oh Ma sapete che in realtà ci sta? Eh, fa la sua scena, devo dire Molto carino il led Però grazie Comunque non suona male Quindi questo non possiamo usarlo Cioè, beh, oggi è andata di lusso Non ci credo signori. Quale tra tutte queste pensate che sia la cassa migliore? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Per un nuovo episodio di questa serie andiamo alla bellezza di 10.000 mi piace. Che mi sembrano il minimo indispensabile. E per non perdere i nuovi video così mi raccomando iscrivetevi al canale. attivate anche la campanellina. E detto questo signori come sempre ci nient'altro. E noi ci becchiamo come al saluto ad un prossimo video. Ciao ragazzi. Che senso? Scusate ma che cos'è arrivato? Ma che cazzo è la Play 5 degli Elfi? Ma cosa ho comprato la PS5 del Dark Web? La foresta di cazzi volanti, no no! È arrivata una bomba! Oh. Ragazzi come mi avete che vi parla quest'oggi, ragazzi siamo qua in questo nuovissimo video. Dico appunto da come avete letto dal titolo e anche da come potete vedere da questo pacco che si sembra non lo so lo spirito santo perché è tutto bianco. Oh, lo Dopo l'iPhone 13 di Wish che non era altro che l'i13 Pro Max ho deciso di fare un altro grande acquistone su Wish. E appunto oggi siamo qua per vedere la Playstation 5 di Wish Ovviamente quando lo apro mi esplode in bocca e io ve lo dico Prima di cominciare con il video signori vi ricordo ovviamente come al solito lasciare subito un bel pollice Lì su qua sotto di supporto e questa volta il like è d'obbligo Perché un like vuol dire una preghiera per non farmi morire Quindi se non volete farmi morire per favore mettete un bel like E se arriviamo a 5000 like vado a comprare qualcos'altro su Wish di un pochetto particolare Arlecchino e che appunto posso andare a inserire nella mia collezione insieme like iphone 13 di wish è questa che vedremo oggi ma soprattutto se non volete perdervi nessun nuovo video di questo tipo di questo canale mi raccomando anche una bella iscrizione con la campanellina attivata sarebbe veramente veramente siamo visto che ci manca veramente niente ai 50.000 iscritti se volete vedere questo canale crescere sempre di più mi raccomando iscrivetevi e adesso possiamo partire con l'attentato cioè con l'unboxing ovviamente però prima di andare a vedere cosa c'è effettivamente nel pacco sperando che veramente non mi sia arrivato qualcosa di radioattivo esplosivo dobbiamo andare a vedere su wish che cosa ho comprato cioè almeno così per avere una mezza idea di cosa sarebbe dovuto arrivare. Io signori ho comprato da Wish questa Sony edizione disco per console PlayStation 5 con Nuovissima sigillata Dalle foto un po' sgranate ma giusto un pelo Possiamo notare che appunto eh, dovrebbe essere veramente una PlayStation 5 edizione col disco C'è anche scritto e la paghiamo solo 107 euro Io me metto le mani avanti Perché per 107 euro una PlayStation 5 che non si trova da nessuna parte Non Il bello è che se noi guardiamo la descrizione ci descrive esattamente la PlayStation 5 Non c'è scritto da nessuna parte che non è una PlayStation PlayStation 5. Quindi potrei tranquillamente dire: Guarda, mi hai scammato e quindi ridammi i soldi. E questo è il problema di Wish: che non sai mai cosa ti arriva. Ci viene venduta da Zeand Merch. E il bello è che uno store che addirittura 5 stelle, ma zero recensione. Io non so come sia possibile, però evidentemente si può. Il bello è che la pagina del venditore è esattamente questa. Assaglianoci, tutti quanti, dove c'è che vede diversi tipi di PlayStation, tutti allo stesso prezzo. Questo mi fa dubitare ancora di più di cosa io abbia comprato. Ma c'è solo un modo per scoprire se oggi sarà il giorno della mia morte o meno. Prendo questo pacco. Un like per favore non voglio morire Il pacco si presenta in questa maniera qua E uh, cioè c'è un pelo Non partiamo bene La nostra presupposta PS5 Che tanto non sarà mai una PS5 Mai nella vita perché è troppo piccolo il pacco Arriva all'interno di questo pacco Tutta quanta coperta di pluriball Quindi effettivamente arriva con la scatola Packaging veramente a prova di bomba E direi che per prima cosa devo appunto andare ad aprirlo Ok allora oddio Intravedo qualcosa E non è un controller della Play 5 Non <ride> Partiamo benissimo ma abbiamo qui il pacco Che appunto... Cioè, Inizio a far sbirciare È stato facilmente scammato Ma <ride> ah no dall'interno no. di questo pacco abbiamo Oh ma cos'è cos'è sta roba? Oh madonna mia cos'è questa cosa No voi non avete capito In <ride> che senso? <ride> Ma scusa, in che senso GS5? <ride> oh, ma Scusa, in che senso GS5? Cos'è questa? un secondo, non ce Siamo ufficialmente stati scammati! Evviva! Evviva! Io non ci posso! Ma <ride> non ce la facciano ridere! All'interno di questo mega preservativo di nylon abbiamo la fantastica... E' ufficialmente arrivata a casa la nuovissima GSC E' la nuovissima console di Sonia Abbiamo la scatola della nostra GS5 Perché la GS5 non vale più ormai La GS5 mi mancava E appunto signori questa è la scatola della GS5 <ride> Che cos'è? È un Lego, devo montarlo pure, ma che cosa è arrivato? La GS5, signore e signori Cioè, guardate in tutto il suo splendore la scatola della GS5 Abbiamo qua dei controller che sono quelli della Play 1 Volete dirmi che non è un dual sense? Sulla scatola abbiamo appunto la nostra GS5 Che si presenta subito così, in bella vista Ed è anche bella, cioè, vista così sembra una bellissima PlayStation 5 No, <ride> ragazzi No, sono dei geni Ma questa veramente l'hanno fatta per il meme Hanno addirittura fatto la Peghi finta che è 5 Pro Cioè che beh, per carità di Dio, la scatola è anche bella Probabilmente questa adesso la espongono da qualche parte È talmente merda che fa troppo ridere oh, Sono dei cazzo di geni Scusate, ma che cosa è arrivato? È arrivata, signori, la GameStation 5 La Game Station 5, che meraviglia Io Mi tengo metto in Voglio dare anche il logo della Game Station È il competitor della Sony, e la Sony cinese più cinese Due giocatori, possiamo infatti giocarci in due Perché ci sono due controller, vuol dire due giocatori E lo credo bene, ma il bello è che si sono pure impegnati A fare la scatola, cioè abbiamo addirittura qui Cosa c'è dentro la scatola, già cioè, guardate quanto è bello Il logo Game Station, per me Meritano un premio solo per la scatola, perché La scatola è, buona, è bella caggiosa. direi che adesso devo anche aprirla Perché, cioè, sono so troppo curioso di vedere Se è nucleare, radioattiva, se esplode Cosa c'è dentro sta roba, ma che cazzo è La play 5 degli elfi, dei nani Non lo so, ma che cazzo è, ma che che cazzo è sta roba? No, Ma io non ci credo Che cazzo, cazzo è? è? Cos'è sta roba? Ragazzi è la PS5 per nani Cioè capiamoci Io me la ricordavo più grossa Oh vuoi incolare me? Non arrivo a fine video così Questo è l'acquisto più bello che io abbia mai fatto Abbiamo qui la console Cioè scusatemi Io cosa vi devo dire È bellissima <ride> Nel suo brutto è bellissima È letteralmente un peso piuma È fatta di poristirolo Non è fatta neanche di plastica È letteralmente alta Saranno 15 centimetri Andate che ve lo dico Quante che poi per carità di Dio l'hanno anche copiata bene Cioè è, è, non è brutta effettivamente vista così Abbiamo poi il manuale dell'istruzione che ci spiegano pure come connettere Quei cavi Porca... Devo prendere la tv più vecchia che ho giù di quelli in cantina Pronte per la discarica per usare sta roba almeno l'HDMI dai Ma non okay. dica stupidate Abbiamo poi la base della Game Station Perché ovviamente non può stare su un sabato Cioè in realtà sì Però facciamo finta che non possa Vado già subito ad assemblare Ah abbiamo addirittura i piedini Super professionali cioè va che bella che è adesso Va che bella la playstation 5 Mi sta facendo il panico Nella scatola poi abbiamo anche i controller <ride> Questi letteralmente non hanno peso Sono fatti di aria questi Abbiamo i controller che sono fake Non hanno neanche le levette, non ci sono i trigger Se tutto è finto sta roba È finto, non si può premere È letteralmente un pezzo di plastica <ride> Premio originalità No ma questa qua ragazzi è un'opera d'arte Moderna, infine ragazzi abbiamo l'alimentatore Che ok meno male non è la presa americana Anche se probabilmente questo come io lo connetto All'alimentazione, casa mia Finisce così, abbiamo la GS5 Che appunto ricorda una Playstation 5 In tutto e per tutto, cioè a vederla Non è neanche brutta E poi boh, è cute e basta è solo cute Abbiamo i bottoni reset e power Non c'è neanche il disco dove io posso andare a inserire Qualcosa, presumo che i giochi debbano già Essere sopra a sto punto, le due porte usb servono per andare a collegare i joypad dual sense anzi scusatemi perché questi sono palesemente dei dual sense ne abbiamo addirittura due perché appunto possiamo andare a collegare due controller per giocare con gli amici che culo eh brah vieni vieni che giochiamo alla gs5 oggi Poco da dire, tanto di cappello per l'impegno che c'è stato dietro a sta roba. Posso dire che mi ricordavo ci fossero un po' meno cavi sulla PS5. Biciclette. No, no, no. Adesso dopo aver visto quanto la console sia bella, dopo anche aver visto quanto i controller siano meravigliosi. C'è solamente una cosa che resta da fare. Non voglio morire, ma andiamo a giocarci later. Cioè, che poi, signori, piccolo aneddoto: ho cercato GS5. E mi sono usciti un miliardo di risultati. La GS4 Pro. Se questo video arriva a 5.000 mi piace, compro la GS4 Pro. Che cioè bello che la vendono anche su AliExpress sta roba e costa 24 euro. Eh. Oh, signore mio, ma cosa sto vedendo? Questi video servono a farmi capire che non sempre comprare una PS5 su Wish è la migliore delle idee. Sì, che non è buona. Io sono in e sto avendo qualche piccolo problemino nel configurarla Perché la mia idea iniziale era quella di mettermi sul divano e, e tipo giocare I cavi sono troppo corti Quindi tipo prenderò una sedia da cucina e la metterò Qua. Oh. Ma può ancora esistere la V nel 2021? Non arriva neanche alla TV, è troppo piccola! In tutto il suo splendore, questa è la PlayStation 5 di Wish. Questa sarà la mia postazione da gaming con la GameStation 5. Evviva! Momento dell'accensione, vado adesso ad accenderla. Non dato nessun segno di vita, questo è un problema. Non è un buon segno. One Eternity Later. Oddio, signore, Cos'è questa cosa? Ah, non lo so io Questo è il menu della Play 5 di Wish Io me la ricordavo diversa la PS5 onestamente Non era così Ah, la PS5 di Wish è un emulatore Bene io ho un sacco di giochi, a parte che la risoluzione È tipo veramente no, di un brutto Super Mario, nuova esclusiva PS5, Super Mario dice ce l'ha tu no, il comunque funziona, sarà un Peso piume ed è fatto di puristina, però va Fai improvare Mario, io devo premere il tasto start Per farla partire, questa è la cosa più illegale Del mondo, posso giocare a Mario su una Play 5, no ma raga, ma seriamente funziona Sto giocando a Mario sulla Play 5 Di Wish, questa è una PS5 un po' alternativa Oddio ho preso la stella, Su Wish vendono le cose Talmente belle che hanno le esclusive Che neanche ps 5 ha, questa è una collaborazione Nintendo X Sony allora questo mi piace posso giocare a un sacco di giochi 500 cioè in uno effettivamente ci sono 200 giochi posso giocare a Pac-Man subito diciamo che questa è una PS5 alternativa perché avete delle esclusive diverse Hello. Come si schilla, madonna Arrivaci, arrivaci, arrivaci, arrivaci, arrivaci, arrivaci. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, let's go Comunque questo è palesemente il menù di una PS5 Io me lo ricordavo proprio così Perché c'è tipo un pezzo di schermo tagliato Vediamo quali grandi esclusive Playstation ha Donald Land Abbiamo Capitana America E poi in teoria ci sono due controller Quindi potreste giocare in due Testiamo la cosa Fra, vieni qua Saluta i telespettatori oh. Magari un po' più forte perché il microfono è tu ah. eh, Due giocatori, vai Handicap. <ride> Handicap no mettiamo zero handicap scusa già siamo a posto noi due <ride> vedi che si può giocare in due ah ma è bellissima la GS5 allora Ma allora, cos'è quella costruzione egizia? Io sì, ho vinto Harry Potter ma che è? ma è nudo ma è nudo ma c'è un Harry Potter nudo ma cosa ho comprato la PS5 del dark web? paladino esibizionista che vola su una scopa in mezzo all'Egitto non lo so all'Afghanistan guarda come fa la guerra è Shrek quello che vola ha la faccia di Shrek certo aspetta e spero grazie Wish per avermi venduto questa cosa bellissima Stacca, stacca. E quindi signori, anche per quest'oggi è tutto. Spero che appunto questo video vi sia piaciuto. Si I mm -hmm. Se così fosse invito ovviamente A lasciare subito un bel pollice lì su qua sotto Di supporto Perché vi aspetta qui Handicap? No mettiamo a zero handicap scusa Già siamo a posto noi due Vedi <ride> che si può giocare in due? Ah, Ma è bellissima la GS5 allora Ma cos'è quella costruzione? Come la vuoi? Come la vuoi? No, no, la Il video perché cos'è quella roba adesso? Questo video No, dai, lo sposto. Ma che come? Dove sei? No, no, non lo so nemmeno Ma Ci siamo lasciati. Oh cacchio, che trucco. No, che trucco. No, che trucco. No, che trucco. No, che trucco. Che trucco. Che trucco. Che trucco. Che Che Che trucco. Che Che Che Che e' bambini, bambini, E' E' mi segna da lui, si salvato per il tuo pranzo. All'ultimo minuto, prima che mettiamo la Ma per un altro! Che l'ha... l'abbiamo Non ho più presa... No, grisca perché... Perché che... Ma... Ma... Sanna, ma cosa? Che se vuoi un mo', si è gravandato! Ma non Che ne non venuto comunque, eh Non per il corpo. vedi che è stato questo? sono andato? sono che un mi stai caldo? che è stato un po' è stato un po' un po' se metti c'è un paio di non fa un paio di mesi fa un paio di mesi fa un paio di mesi fa un di il mobile che abbiamo vinto per mettere in senza sia il di fare 1000 euro. Per il euro mi dite che è il pubblico euro. Per tutti i paesi 1000 euro. Per i a le euro non c'è una fetta da rapta, arrivano le scende, un problema, siccome c'è che c'è il si mobilita, se mai non si qualche secondo, non si non si fa come si fa non si fa come sempre, la si Bambi. però comunque se io mi levo tengo un fulno, tengo comunque un cuscino, tengo comunque un congelatore nuovo muro e ho congelatore comunque più E se permetti forse è non posso vado così завтра. Ага. О. Не. Ты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 Questo. Voglio decidere. Dov'è? Dov'è? questo è Dov'è? Dov'è? Dov'è? Dov'è? questo Dov'è? Dov'è? è Dov'è? Dov'è? Non è palla gioco di spoglio. Non un di Non un gioco un Tu ti trovo. Dove ti trovo? Dove ti trovo? Tu ti trovo. Dove non lo stai a non lo ti Sei un maschera di caccia nera, fai gli stessi di te. Non c'è non di essere un maschera. Dio, non c'è di un si si si si si che si si si che si si si si si si si prima del mattino poi ho fatto devo scappare perché io un tempo nudo e non dopo tutto il traffico. Poi mi fatto ma che scocchiato qualcosa, io ho detto che si stata la storia di andare G6, il fatto che il colore è stato Poi c'è nel mio e poi ho fatto io scappo, ho fatto che c'è un mio riposo di raggiungere due anni. è Tu, so, L'ho visto, l'ho distrutto. L'ho distrutto. L'ho distrutto. L'ho la madre distrutto. L'ho distrutto. L'ho distrutto. L'ho non mi è a mettere il bambino di Mario? no hai messo fuori, ti che il bambino si, si, si il bambino bianco non è che di mi di un po' il eh, figlio, la qua mi piace, di e tu? eh, volimi un attimo prima di fare tempo che si e studiare, per il magari è sempre la nostra, non attimo, perché fino alla fissa non la vediamo più. Ma c'è da la ho il giudizio e mi fai un'idea. quadrare la nostra. non non un po' più un Mi piace attimo lo scorso, Marco. Te lo porto subito a mamma, ok? Eh, uh, per posto di... Non li vedo, eh? e peccato. Perché è stato? Perché è stato? ho esist. Eee.. non più qui. Come cool. che è e gli uccidi a te lo dico, lo dico a me lo dico, non mi piace il Beep, busy beep, I got that map is it going? Where is it going? Where God! Madre! Não vai ser desagradável! Tá vendo? Ele é, de você vê? Você vê? é de dia! Deve voltar com você! Deve 옆이 그릇보기에는 뭐 chiamate Giacci Pallino? è Palino? commissario, è il la non ci vuole di più, non non che era giù E se sei pronto? Come se mi faccio? Mi faccio? Mi faccio? Mi faccio? Mi faccio? Ristorante. Non lo so. Non so proprio cosa si Oh. Okay. Yeah. Let's Cos'è? Se non lo so, sono molto a te. Vado a dire che Come fai? Come fai? Non questo Sarò Questo pazzesco. Sono... Che pesto! Sì, è così, è così. È così. È così. È così. È È così. È È così. È così. È È così. È È così. È così. È È così. Fai tu questo. Eh, è vero, posso usare? Spicca. Eh, è vero, perché? Non è vero. Ti dico che tu sei un po' Tu. Tu. Ты да, а слышь? Ты как сидишь? А Да,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 Okay, io sono un po' di più, non Come? Tu puoi dire qualcosa? Tu puoi dire qualcosa? Tu ti devi dire troppo ti devi dire dire e il problema è che ti devi devi devi Come l'aspetto, so, molto nasılсыз <gülüyor> E' un E Ah Che guarda. netta ond e uh ecco ma che non c'è Suggesto questo. No, ragazzi, questo prendilo. Spacca il muro. Spacca il muro. Beh, io ho un po' più, no, se io ho falso, se io ho falso, se io ho falso, se io ho se Diciamo questo. Ti sei visto, di Non so più che Sì, bamba, bamba. di del Saturno standard move. Uh. Tpi.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 Io fatto. Deve sto breve. No c'è tutto. Non che è Cosa sei? Cosa no Cosa sei? Cosa sei? no sei? Cosa Per si sparca. Vedi se ti la pesa del collo. Oh oh. C'è un po' di ideale. C'è un po' di ideale. un po' Sembra di essere... Non avevo yeah. mai visto Camminare discorso, un Continuavo a guardare un perché un po' di caso. Non visto qualcuno, ma mi stavo... Non Poi sapete, ho comprato così questo è finiamo non voluto un Voi avete... No, si petta, no, no, no, no, no, no, no, А это вот это Io vado a visitarlo a quattro luci da lì, che non lì. Lui è convinto che ho passato lì, che mi sono più felice di essere stato davanti a Yeah, I think it Non ok? non lo so... No, non No, davvero. dove... Sennò questo video è di Eh, se questo video è Eh, visto, eh, eh, guarda che zacchi. Tre zacchi. Eh, eh, eh, è usato un video. No, cosa facciamo? Che trovo bisogno